allora abbiamo un'oretta di introduzione a OpenStreetMap io ho un po' di anni che mappo e, e mi sono appassionato e, e mi è già capitato varie volte di, di fare introduzioni a OSM non in collegamento come questa volta e eh, posso condividervi lo schermo eh, così possiamo seguire delle slide che sono il filo conduttore. Eh, allora, cominciamo cercando di dare una definizione di OSM, di OpenStreetMap, che chiamiamo in modo abbreviato OSM, eh, lo possiamo considerare da diversi punti di vista OSM, eh, e, e quindi possiamo dire che è un progetto collaborativo eh, chi ci partecipa la comunità di mappatori di osmer eh, mettiamo dentro al contenitore osm eh, tutte le informazioni che riguardano la superficie del pianeta eh, quindi siamo una comunità e eh, e da un punto di vista tecnico se vogliamo andare proprio al suo nucleo eh, oh, OpenStreetMap lo possiamo definire un database tutto quello che noi mappatori rileviamo e inseriamo dentro eh, finisce in in, nel database di OpenStreetMap quindi informazione alfanumerica eh, geolocalizzata, le coordinate geografiche di latitudine e longitudine che stanno a individuare per ogni elemento la loro posizione sulla superficie del pianeta. Eh, poi ci piace anche considerarlo un ecosistema perché eh, l'interazione della comunità OSM si sviluppa sia con enti pubblici che anche in Italia, in questi ultimi anni c'è un'attenzione un interesse dell'ente pubblico locale centrale per, per OpenStreetMap e, e, e quindi c'è sia pubblico che privato. Eh, ci sono anche aziende che interagiscono con OpenStreetMap, poi accenneremo a riguardo. e, e e, e un sacco di softwareisti che fanno tanti programmi che si connettono e che fanno dei servizi che hanno delle funzioni specifiche per OpenStreetMap una delle definizioni che va più di moda è, è considerare OpenStreetMap la Wikipedia delle mappe ehm, e in effetti i due progetti hanno molte affinità e punti in comune Eh, a partire da questo aspetto che, che io considero il pilastro fondamentale osm è open eh, i dati di osm sono open data e, e anche i software i programmi che mm, permettono tengono in piedi tutta la struttura sono open source eh, queste due parole, open data, open source, eh, beh, ai wikimediani presenti non ho bisogno di, di spiegarle perché anzi forse loro saprebbero spiegarlo meglio di me il significato, eh, però eh, a chi eh, trova questi due termini nuovi accenno solo brevemente, anzi invito, ho messo in fondo i riferimenti alle due pagine di Wikipedia che, che definiscono questi due termini e avere dati liberi e avere anche software libero ha, ha delle implicazioni profonde nella nostra società e ne avrà sempre di più, sono convinto. E... Partiamo il secondo punto di questa slide dalla licenza di utilizzo eh, che hanno i dati OSM. I dati OSM, essendo open appunto, sono pubblici, sono liberi. Se sul mio computer voglio scaricarmi, devo avere dei dischi molto grossi, eh, tutto il database di OpenStreetMap e tutti i software per gestirli posso farlo e, e questo, le condizioni sono due devo nel valore aggiunto nel, nel prodotto, nel servizio che voglio inventarmi sui dati OpenStreetMap citare la fonte lo vedete in basso a destra in ogni mia slide Copyright OpenStreetMap Contributors, cioè siamo noi mappatori, i detentori di questi dati e, eh, e dobbiamo essere citati in, con quella scritta. Io queste slide, eh, il planisfero che ci fa di sfondo l'ho preso da OpenStreetMap e quindi lo cito come fonte di origine e poi quello che ho segnato in rosso è, è il concetto veramente importante e quello io non sono un esperto di, di licenze anzi c'è un po di idiosincrasia per copyright diritti d'autore eccetera eh, però il concetto di eh, riapplicare lo stesso tipo di licenza d'uso quella che è chiamata anche la viralità delle licenze d'uso ovvero sia tu hai preso i, i, i dati che sono un bene comune e ci hai fatto sopra il tuo valore aggiunto eh, lo vendi, ci fai il business magari ci campi con la tua attività però eh, non puoi chiudere il tuo prodotto il tuo servizio devi riapplicare lo stesso principio e questo è un concetto che eh, eh, vorrei fare la breve digressione sul concetto di vantaggio competitivo rispetto al vantaggio per tutti eh, da quando eravamo nelle caverne eh, il vantaggio competitivo i vaghi ricordi di scuola il mito di prometeo la, la scoperta del fuoco che vantaggio competitivo aveva sulle altre tribù quella che per prima scoprì che a sfregare due pezzi di legno poteva accendere il fuoco e tutta la storia dell'umanità basata sul vantaggio competitivo metà del bronzo passa l'età del ferro io la spada di ferro e sono più forte degli altri eh, e fino a, ai giorni nostri la competizione tutto il mondo dell'intelligence di cercare di scoprire di carpire i segreti delle altre potenze eh, Tutta la storia dell'uomo è basata sul vantaggio competitivo e, ed è una, una novità di, di pochi decenni, la seconda metà del secolo scorso, che anche qualcuno ha cominciato a pensare la mia scoperta, invece che tenerla per me e arricchirmici, la metto a disposizione di tutti. Eh, e quindi in questa slide cito il vaccino antipolio di Albert Sabin e, e anche internet e il World Wide Web, eh, che il CERN decise ormai quasi 30 anni fa di lasciare di pubblico dominio la tecnologia su cui è basato il web. E sono due esempi fantastici e, e penso che a questa slide ne aggiungerò una terza, ehm, Ilaria Capua, la, la virologa italiana che anche chi non conosceva prima non aveva seguito le sue vicende, in questi giorni è una degli ospiti più, più cercati nelle trasmissioni televisive di approfondimento sul, sulla crisi del Covid-19 eh, Ilaria Capua eh, io sono convinto che il, il modo in cui mi sembra si stia affrontando a livello mondiale il problema coronavirus ehm, la, la straordinaria collaborazione che c'è tra tutte le nazioni penso che la dobbiamo eh, in buona parte a Ilaria Capua che, che un po' di anni fa, una, nel 2006, eh, lei scoprì la, la sequenza genica del virus dell'Aviaria e contro tutto il mondo accademico scientifico, eh, eh, l'organizzazione mondiale della sanità stessa, la prassi era sempre stata quella di, di riversare i propri dati in, in database riservati a pagamento dove solo i più grossi centri di ricerca, le più grosse case farmaceutiche potevano accedere e lei decise di, eh, di andare contro e di rilasciare quello che aveva scoperto questa sequenza dei geni eh, in un database di pubblico dominio, dicendo così arriveremo prima a, a tirar fuori i medicinali i vaccini che servono. E, scusate la digressione rispetto a OpenStreetMap, ma mh, è il concetto per me fondante dei progetti come, come OpenStreetMap e Wikimedia la conoscenza che si forma dal basso e diventa di pubblico dominio quindi torniamo pure a OpenStreetMap e, e dunque cominciamo a dire eh, perché mappiamo e chi è che mappa e, beh c'è una Pluralità di soggetti notevole, un po' come capita in Wikipedia dove a fianco al professore universitario c'è magari l'appassionato di calcio che, che fa le pagine Wikipedia sul giocatore o, o sulla squadra o, o l'appassionato la, di cinema che scrive le trame di tutti i film, personaggi più vari anche da noi eh, in Open Street Map è così, a parte la minoranza di cartografi che è inevitabile che si appassionino ad OpenStreetMap, eh, ci sono gli escursionisti a piedi in bicicletta, mountain bike, eh, che con le loro tracce GPS mappano tutte le zone dove eh, fanno le loro escursioni eh, e poi mettono i dati dentro OpenStreetMap eh, c'è gente come i tassisti che, che mappano per migliorare il loro lavoro, più la loro città è mappata con precisione tutti i numeri civici eh, e meglio riescono a fare il loro lavoro eh, ci sono operatori del soccorso, vigili del fuoco, autisti di ambulanze, eh, che è veramente da apprezzare, ne ho conosciuti non pochi, che nel loro tempo libero, per fare meglio il loro lavoro, contribuiscono a mappare eh, la loro zona su OpenStreetMap, perché poi usano le mappe OpenStreetMap per il loro lavoro. Eh, i deltaplanisti li ho citati perché ho sentito qualche volta il, qual è la mappa che, eh, che ci fa vedere i tralicci elettrici e i fili dell'alta tensione. Non li mappa nessuno, se non OpenStreetMap, dato che mappiamo tutto e quindi il dettaplanista, quando decide di andare in, non nella zona che conosce la prima cosa che cerca è la mappa Open Street Map che riporti dove, dove ci sono le linee elettriche che ovviamente per loro sono pericolosi e degli volontari delle organizzazioni umanitarie ci torniamo fra un attimo eh, quella sigla HOT sta per Humanitarian Open Street Map Team, e, e sì, ne parliamo fra un attimo. E poi ci sono anche dipendenti di aziende che sono pagati per mappare, questo perché, eh, come abbiamo detto all'inizio, eh, è permesso e libero anche fare business con i dati OpenStreetMap. e ormai ci sono… Molte aziende, ma anche, dico Colossi, come, come Facebook, come Amazon. Amazon ci porta i pacchi, i corrieri di Amazon, a casa nostra, usando un navigatore OpenStreetMap. e TeleNav, che è uno dei più grossi produttori di di navigatori per automobili usa OpenStreetMap quindi tutti i soggetti che hanno interesse a che la mappa sia sempre più precisa e dettagliata e cos'è che mappiamo? Ehm, beh, allora, tutto quello che si vede sulla superficie terrestre eh, come livello di dettaglio direi la panchina, eh, il cestino della spazzatura eh, è la cosa più piccola, eh, non, non, siamo, non siamo arrivati ancora a, a, a mappare tutti gli alberi dei boschi eh, a un livello dettaglio del genere, ma il livello a cui ormai siamo arrivati è notevole. E, e poi mappiamo anche inseriamo nella mappa dei dati virtuali eh, i confini amministrativi nazionali eh, le rotte dei traghetti e quindi mh, abbiamo anche un po di dati virtuali diciamo eh, come ha detto francesca all'inizio vi manderemo poi via mail queste slide, hanno, hanno molti link che adesso in questa oretta vi evito di vederli insieme. E vi invito a vedere questo video, eh, solo di un minuto e mezzo, che mostra come nel tempo eh, è cresciuto il numero di dati dentro OSMA è una visualizzazione grafica che non è non possiamo chiamare una vera e propria mappa ma è un esempio di elaborazione dei dati OpenStreetMap dato che nel database di ogni dato memorizzato è, è conservato e mantenuto eh, chi ha mappato quell'elemento e quando si può elaborare, fare un'elaborazione che tenga conto dell'evoluzione temporale, anno dopo anno, di come si è arricchita la mappa. Eh, il modo in cui mappiamo, abbiamo diversi modi, eh, ci sono... Svariate app per, per smartphone che consentono di inserire dati in OpenStreetMap, a parte quelle sofisticate che, che sono dei veri e propri editor come Vespucci e che, eh, e che sono cose un po' tecniche, ma hanno scritto si può contribuire anche a proprio propria insaputa perché. Eh, ci sono app che sono alla portata letteralmente dei bambini delle scuole elementari, app che eh, ti chiedono, che ti danno delle missioni. Eh, ehm, sto cercando di ricordarmi il nome di quella, Street Complete è il nome di quell'app, e quindi ti fa delle domande tipo: eh, la strada che stai percorrendo è asfaltata o no? e oppure la casa che hai di fronte quanti piani ha eh, domande veramente banali che mh, la risposta viene trasformata in un'informazione da mettere nel database nel caso di applicazioni così semplici si tratta di arricchire delle informazioni preesistenti OpenStreetMap sapeva già che lì c'è una strada e lì c'è una casa e quindi eh, app come Street Complete chiedono delle informazioni di dettaglio in più: eh, ehm, poi abbiamo gli editor che usiamo sul personal computer per, per inserire dati in OpenStreetMap. I due più diffusi sono i D e Josm, anche Potlatch in Italia non particolarmente, comunque un ulteriore editor. E, e vabbè, sul PC, se apriamo un editor, come facciamo a mettere dentro i dati? Eh, beh, dato che vediamo eh, la foto satellitare e la mappa di cosa sa già OpenStreetMap se vado a guardare intorno a casa mia, alla zona che conosco bene, posso inserire informazioni perché ho la conoscenza diretta, oppure i dati li ricavo dalle tracce GPS che ho fatto con lo smartphone eh, nei miei giri a piedi o in bicicletta. Il terzo modo, sono chiamati i mappatori da poltrona, eh, quelli che mappano ricalcando foto satellitari aeree o anche a livello strada um, c'è sempre da stare attenti alle licenze quindi per intenderci le immagini satellitari di bing eh, quindi microsoft ci sono state rilasciate le possiamo usare eh, quelle di Google invece no, sono coperte da copyright e quindi lo street view di Google non, non lo possiamo usare. E ho scritto anche con carta e penna perché soprattutto per i neofiti quando organizziamo mapping party eh, è un modo pratico, eh, c'è il sito apposito che permette di stampare della zona che interessa Uh, su carta la mappa secondo OpenStreetMap quello che OSM già conosce e, e si può andare in giro con, con la carta puntare e poi una volta rientrati beh, dar la carta o a qualcuno che sa mappare o imparare e farlo, e farlo personalmente eh, Marco non... scusami sono Francesca ti interrompo un secondo perché mh, insomma scusami non ti lascio finire perché dicevi di preferire un po' più di dialogo eh, c'è certo. Giorgio uno dei nostri partecipanti che chiede se gli editor per PC sono gratuiti eh beh sì non solo gratuiti ma anche open source eh, certo non, non ci sono Prodotti a pagamento eh, che mh, per operare sui dati OpenStreetMap. Sì, sono assolutamente gratuiti. Ok, e, grazie. <ride> e, cito un ultimo modo eh, di mettere dati dentro OpenStreetMap, questo è più riservato ai softwareisti, agli informatici si tratta di smanettare un po' gli enti pubblici anche grazie alle nostre pressioni, alle pressioni di, di, di wikipediani di mappatori e anche di Wikimedia Italia siamo sempre a bussare all'ente pubblico, all'ente locale perché l'ufficio tecnico del comune, della provincia della regione rilasci i suoi dati in modo che possiamo metterli dentro OpenStreetMap dico che è un mestiere più da softwareisti perché si tratta di smanettare un po' per convertire i formati i, i vari formati che vengono utilizzati negli uffici tecnici eh, nel formato di OpenStreetMap um, con queste prime slide volevo darvi un'idea più generale possibile di OpenStreetMap io non sono un divulgatore di professione quindi vi invito a, a guardare questo video che aveva fatto Wikimedia Italia ormai a qualche anno questo video ma è tuttora molto valido e, e poi appunto fatto da professionisti se qualche conoscente vi chiede informazioni su OpenStreetMap, fategli vedere questo video che inquadra molto bene il mondo OpenStreetMap. Bene, vi do un paio di dati su OpenStreetMap. È 16 anni che esiste. L'idea è venuta a un ragazzo di 24 anni inglese, Steve Cost. Eh, le, le leggende che ci sono dicono che insieme a un, a un po' di amici voleva, voleva creare una mappa di Londra eh, gratuita e libera per tutti e l'idea gli era venuta perché era da poco tempo che il, il GPS era una tecnologia che era stata rilasciata il GPS è il Global Positioning System, è, è americano e è, è stato nel 2000 Bill Clinton a rilasciarlo per usi civili. È, era ed è tuttora eh, eh, gestito e di proprietà dei militari e eh, dal 2000 quindi tutti i costruttori di di telefonini hanno, hanno implementato hanno messo questa funzionalità e quindi Steve Cost decise di andarsene in giro in bicicletta e <coughs> tornato a casa a riversare tutte le, le tracce registrate nel database sul PC di casa sua eh, Infatti si chiama Open Street Map perché la sua idea iniziale era stata appunto quella di mappare le strade, appunto. Poi nel giro di, di pochissimo tempo si resero conto della potenzialità della cosa e oltre alle strade si misero a mappare tutto. Ad oggi ci sono più di 6 milioni, beh, più che 6 milioni di utenti. Eh, 6 milioni di nickname registrati diversi mappatori hanno più, più nickname io per esempio ne ho tre ehm, per vari motivi e eh, eh però eh, è, un numero, è un numero notevole il database ormai è arrivato a contenere miliardi di oggetti ehm, eh, lo screen riportato sotto è di Taginfo che è uno dei vari siti che forniscono statistiche sul database e ci dice che a oggi sono, siamo a più di 6 miliardi di informazioni della superficie del pianeta che abbiamo messo dentro OpenStreetMap una domanda che eh, una delle domande più comuni è eh, la qualità dei dati OpenStreetMap, come, come fa a, a reggersi, a non sprofondare nell'anarchia il progetto. Eh, un po' come le pagine Wikipedia, di Wikipedia, eh, eh, c'è la pagina fatta meglio, quella fatta un po' peggio, quella che è solo un abbozzo, e quindi la qualità del map open street map è a macchia di leopardo dove c'è il mappatore o la comunità di mappatori molto attiva abbiamo dei dati migliori in altre zone i dati eh, sono mh, più scarsi mh, non arrivano a un livello di dettaglio più elevato eh, gli strafalcioni che fanno i neofiti beh ci sono i mappatori senior ne conosco parecchi che ormai dopo anni di mappatura si dedicano di più a, a migliorare, correggere, sorvegliare quello che fanno gli altri di nuovo penso che il parallelo con Wikipedia sia appropriato perché anche lì ci sono i sorveglianti che vedono di evitare vandalismi o o pagine scritte non secondo le regole stabilite eh, i mappatori senior fanno questo non perché sono altruisti e generosi ma perché dopo aver faticato tanto per arricchire e sistemare la mappa nella loro zona vedere arrivare il principiante magari che con un po troppo entusiasmo si mette a fare un po di pasticci eh, si preoccupa di stopparlo quanto prima di mettersi in contatto con lui e gentilmente proporsi come, come tutor per aiutarlo a imparare a mappare eh, abbiamo diversi strumenti diverse tecnologie che permettono di eh, cercare automaticamente quelle che possono essere anomalie dei dati e come citavo prima le aziende, le grandi aziende interessate a usare OpenStreetMap, anche loro si danno da fare per tenere alta la qualità dei dati. Eh, vorrei farvi vedere adesso un paio di slide che riguardano risvolti sociali per OpenStreetMap. Eh, non so, Marco, magari se intanto prima di, diciamo, tra virgolette, cambiare argomento, adesso in chat non sono arrivate domande, però magari se qualcuno vuole chiedere qualcosa su questa prima parte, questa prima panoramica, ehm, è il momento, non so chi di voi ha già mappato, chi invece magari non, non si è nemmeno registrato, eh, su OpenStreetMap bisogna registrarsi per mappare, e ci sono tuttavia alcuni servizi che sono stati sviluppati di recente che consentono di ehm, diciamo inserire alcune note, ad esempio su esercizi commerciali o sugli indirizzi e numeri civici senza registrarsi alla piattaforma, però di solito appunto, è, è consigliabile, anzi è necessario registrarsi. Non so se qualcuno di voi ha qualche quesito, se no poi andiamo avanti. Ok, direi tutto chiaro in caso comunque chiedete ecco bene eh, bene segnalo eh, le centrali piemontesi del numero unico delle emergenze usano il 112 questa slide vorrei tanto poter scrivere le centrali di tutta europa usano il nuovo 112 perché presente eh, ho in mente presentazioni di altri e eh, quindi mi è capitato di leggere ah, le, la centrale della Liguria del 112 usa OpenStreetMap, la centrale del Friuli Venezia Giulia usa OpenStreetMap, ho il forte sospetto che sia usato da tutti eh, e però… Non posso ancora scriverlo perché non sono riuscito ancora a verificarlo. Mi è capitato, sono stato invitato presso le centrali sia di Saluzzo che di Grugliasco, che sono le due centrali appunto piemontesi, e assicuro che è una grande soddisfazione per un mappatore vedere la sala operativa e gli operatori che eh, sui loro video hanno la mappa OpenStreetMap. Eh, in questa slide ho messo il link all'intervento che hanno fatto gli operatori piemontesi al convegno eh, di FosforG e OSMIT eh, a Torino, gli ultimi giorni prima che ci fosse il lockdown siamo riusciti a fare questo convegno e link che consiglio video che consiglio anche a chi non è particolarmente interessato a OpenStreetMap perché raccontano come funziona la centrale del 112 e il perché usano le mappe OpenStreetMap. Sì, Marco, ti scusami, dico per chi non, non lo sapesse: appunto, OSMIT è il raduno annuale degli utenti OpenStreetMap in Italia. Eh, da qualche anno a questa parte, diciamo, eh, l'evento è parte di un unico grande appuntamento eh, per gli appassionati dei dati liberi in campo geografico. E questo evento si chiama Fos4G it perché appunto è, è l'evento italiano ed è quest'anno si è tenuto a torino scusami marco lo spiegavo no, solo per chi magari non no. certo grazie hai fatto benissimo eh, sì fosforg è un evento molto importante eh, è il convegno del software geografico libero eh, ed è ospitato presso il politecnici o le facoltà di ingegneria, finora l'ho sempre visto eh, ospitato appunto eh, nelle università dove c'è un dipartimento di geomatica e da qualche anno con, con molta soddisfazione della comunità OpenStreetMap siamo invitati eh, nell'ambito de, del convegno degli accademici e degli addetti ai lavori è aperto appunto e ci sono anche interventi eh, legati a Open Street Map oltre a una alla giornata conclusiva che è interamente dedicata alla comunità Open Street Map grazie Francesca che mi hai fatto soffermare su quello figurati no, ti, ti, da, ti, ti davo anche modo di fare una pausa <ride> grazie e... Eh, scusami per rispondere a Laura, eh, Vicini che chiede se è un evento aperto al pubblico e se dura una settimana, è un evento sì, aperto al pubblico, eh, il convegno di solito dura tre giorni eh, diciamo in, uh, nel fine settimana però ci sono nei giorni precedenti delle sessioni di workshop eh, mi pare che per accedere a quelle ci sia necessario um, diciamo pagare un contributo veramente simbolico proprio solo per sostenere gli organizzatori dell'evento diciamo la, la, di solito OSMIT quindi il raduno di OpenStreetMap è il giorno sabato Esatto, eh, sì, il primo, quindi ci sono tre giorni centrali di congresso, il quarto eh, dedicato a Osmit e il primo giorno dove ci sono i workshop, sì, l'iscrizione costa 5 euro e sono workshop in quanto anziché essere conferenza, eh, quindi una lezione frontale, eh, ognuno viene col suo PC per, col suo portatile per imparare eh, qualcuna, qualche tecnologia legata al mondo della geomatica, quindi anche OpenStreetMap, ma anche altri software utilizzati nel campo. Eh, bene, eh, tornando all'utilizzo in ambito sociale di OpenStreetMap. Eh, Beh, la protezione civile un paio di giorni dopo il terremoto era in grado di muoversi ad Amatrice e zone limitrofe con, con le mappe di OpenStreetMap che erano già aggiornate e, e questo che vedete è, è la schermata eh, del tasking manager un altro software open source eh, eh, questa è l'istanza italiana installata su un server di wikimedia italia e eh, eh, vedete quel reticolo eh, cosa succede quando eh, siamo in tanti mappatori che ci concentriamo su una zona per evitare che eh, eh, nascono problemi, potete intuire, immaginabile che, immaginare che il database ha qualche problema se la stessa strada o la stessa casa viene mappata da più persone e quindi nascono i cosiddetti conflitti eh, eh, nel database e questo software consente a ogni mappatore, a ogni volontario che vuole contribuire a quella mappatura di riservarsi un quadrato della griglia, e in modo che tutti gli altri mappatori sappiano eh, di non intervenire in quell'area ristretta e di scegliersi invece un, un riquadro ancora libero. Eh, la, leggenda, eh, la leggenda sarebbe i quadrati bianchi sono ancora da mappare quelli gialli sono stati mappati, quelli verdi sono stati validati da un altro mappatore, quindi quando tutta la griglia è verde il lavoro è, si considera completato. Eh, la foto era stata presa, la, la videata era stata presa... Eh, eh, mm, non lo vedo nella leggenda, ma eh, sono ro non rossi. Eh, eh, è un giallo più intenso forse. Eh, il, I quadrati che eh, sono in quel momento riservati e non disponibili. Eh, è un software realizzato dall'Humanitarian OpenStreetMap team che avevo citato prima. Eh, un gruppo di mappatori fanno parte della comunità OpenStreetMap e forse il, lo, il progetto di Hot è tra i tanti progetti che si innestano su OpenStreetMap, è quello più famoso perché ormai da dieci anni, dal, dal terremoto di Haiti del 2010, eh, che fu il primo importante banco di prova, in tutte le calamità, catastrofi e quindi alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, eh, si attiva parte un allarme e si attiva un task specifico per quella zona, eh, attraverso i canali social che usiamo noi mappatori viene eh, diffuso l'allarme e da tutto il mondo, sì. quindi 24 ore su 24, perché quando qui è notte da un'altra parte è ancora giorno e quindi invece di dormire possono mappare e in tempi molto rapidi si riescono anche per zone grandi a fare quella mappatura che segnali qual è la strada interrotta, qual è il ponte crollato, gli edifici lesionati e questo perché appunto dal terremoto di Haiti eh, si è stabilito un protocollo tra tutti i fornitori di immagini satellitari eh, di ehm, eh, questi provider e il loro business quindi le loro immagini satellitari le vendono eh, e fanno eccezione per i giorni dell'emergenza dopo un disastro e c'è questo protocollo appunto che mette a disposizione dei mappatori l'immagine aggiornata, anziché essere un'immagine magari di due o tre anni prima, come capita solitamente quando eh, lavoriamo con le immagini satellitari che ci mettono a disposizione eh, i provider, immagini un po' vecchiotte, abbiamo immagini di 24 ore prima e quindi possiamo fare la nuova mappa con i dati aggiornatissimi e, beh, e oltre Missing Maps è un sottoprogetto se vogliamo è sempre nell'ambito di HOT mentre per HOT è dedicato appunto alla risposta in caso di calamità o alla riduzione nelle aree a rischio calamità eh, missing Maps si occupa di mappare zone eh, sconosciute, dove magari poco abitate, e mh, parecchia Africa è eh, sulle mappe, sia quelle Google che quelle OpenStreetMap, è, è parecchio vuote, carente la mappa, e e quindi andare a mappare le zone sconosciute, le zone che non interessano a nessuno e quindi le aziende non ci fanno business, andare a mappare certe aree. E, va bene. Eh, caspita, abbiamo ancora dieci minuti, un quarto d'ora, vedo di velocizzare un po'. Eh, vi faccio velocemente un accenno a eh, direi che di questa presentazione l'aspetto la, utile sono i tanti link che vi ritroverete per consultare poi con calma eh, su questi tre link della wiki di open street map rimandano a, a cercano di tenere aggiornata ma è un'impresa difficile eh, la lista di tutte le app per telefonini, per programmi di, su computer eh, e chi usa OpenStreetMap, eh, i siti e le tecnologie legate a OpenStreetMap sono veramente tanti. Eh, cosa succede ai dati OpenStreetMap, dato che sono liberi? Eh, tutti voi avrete visto... Usa, ma voglio dire anche il ristorante o la pizzeria sotto casa che ha il riquadrino di Google con, con l'iconcina di dov'è eh, l'esercizio commerciale il proprio esercizio commerciale eh, Google ha oscurato e era un servizio che inizialmente era gratuito e poi è diventato a pagamento e quindi la mappa non si vede più la mappa open street map invece è libera e quindi si dissemina in un sacco di siti e di app e questo fa sì che ehm, eh, allora l'itinerario di nordic walking fatto dalla proloco del paesino sperduto ehm, se la proloco mette quell'informazione, quel percorso in OpenStreetMap ecco che tutti i siti e le app specializzate sul nordic walking che usano appunto OpenStreetMap eh, quel dato si diffonderà dappertutto e quindi dare alla portata anche di realtà più piccole magari non le località turistiche più rinomate eh, la possibilità di farsi conoscere come possono appunto farsi la pagina in Wikipedia, così anche possono farsi la mappa della loro zona e pubblicizzarla. Eh, ho qui qualche slide, ma eh, questo è un sito specializzato in escursioni dalle concine che abbiamo qua a destra, escursioni a piedi, in bicicletta, eh, piste sciistiche e specializzato per quell'informazione questo è un sito tedesco che invece è specializzato per percorsi oltre che a piedi a cavallo eh, questo se lo sono fatti i vigili del fuoco eh, l'idrante è una cosa piccola nella, nella mappa standard di OpenStreetMap se zoomate parecchio vedete un puntino eh, ai vigili del fuoco ovviamente fa piacere avere un'evidenziazione di dove sono e anche la copertura di quello specifico idrante l'area che ricopre a seconda del tipo di idrante che è eh, questo è un sito specializzato eh, sulle piste da sci eh, eh, stiamo provando anche a fare mappatura indoor quindi di uffici pubblici l'ufficio della regione di musei eh, e a livello di sperimentazione ancora eh, come pure in, riuscire a fare mappe in 3D delle città in OpenStreetMap possiamo mettere l'informazione quanti piani ha una casa o anche mettere l'altezza se la si conosce di un campanile o, o appunto di un edificio in modo da poter permettere di avere una visione tridimensionale de, dell'edificato quindi abbiamo tantissime mappe eh, eh, è riduttivo, e è, è sbagliato anzi considerare un insieme di mappe OpenStreetMap. Come ho detto all'inizio è un database eh, dove mettiamo dentro delle informazioni alfanumeriche. Quello di rappresentarle graficamente in una mappa dando più evidenza a una caratteristica o un'altra, è chiaro che un navigatore eh, per automobile gli interessa il grafo stradale le strade innanzitutto, eh, eh, però di output dal database ne possiamo tirare fuori tanti. Eh, prometto che questa è l'unica slide un po' tecnica e ai softwareisti eh, può interessare sapere che il database è un PostgreSQL SQL. E, e tutto quello che ci riversiamo dentro eh, si riconduce a tre categorie, i nodi, i punti, quindi dei singoli punti che usiamo, per esempio, per il cestino perché è troppo piccolo, o per la cima del monte Bianco perché eh, le cime delle montagne le rappresentiamo appunto con dei nodi. Poi abbiamo le linee, le ways. Eh, il fiume la strada sono, sono tutte ways eh, anche un, un edificio una casa è una way per disegnare tipicamente un rettangolo il perimetro della casa faccio una linea chiusa che, una linea chiusa che quindi mi rappresenta un'area rispetto a una linea come può essere quella della strada o del fiume eh, le relazioni, non abbiamo tempo ma andiamo già nel dettaglio, servono per collegare insieme più nodi e più linee e, e quindi faccio un esempio solo di relazione, la via francigena per, per andare da, da, dall'Inghilterra a Roma è un percorso ben specifico che però è un insieme di pezzi di mulattiera, di strada asfaltata, di strada sterrata, che sono tutti segmenti diversi. Nel caso della via Francigena parliamo di parecchie centinaia di chilometri. Quindi si fa una relazione per dire la via Francigena è l'insieme di tutti quei segmenti, dall'Inghilterra fino a Roma. Eh, e poi… Eh, a questa informazione che può essere rappresentata graficamente nodi e linee ehm, l'informazione alfanumerica viene associata eh, con delle etichette chiave e valore delle coppie eh, son, il database eh, queste etichette sono in inglese per tutto il mondo eh, quindi dire che ho disegnato un rettangolo a mettere l'etichetta building house, specifico che è un edificio ed è una casa. Un building potrebbe essere un castello, un ospedale, una scuola e quindi sempre building ma valori diversi per la stessa chiave. Più elementi metto, più etichette metto sullo stesso elemento, più lo definisco meglio quindi di una pizzeria di un ristorante andare a mettere il suo indirizzo il suo numero di telefono il suo sito web è un continuo aggiungere etichette alla stessa informazione grafica eh, ancora più velocemente visto che l'ora sta scadendo eh, vi cito i due editor principali usati. Eh, il primo ID è integrato nel browser stesso. JOSME è un'applicazione da installare sul PC e c'è da studiare un po' di più per usarlo, mentre il primo ID è veramente alla portata di tutti, è veramente di facile utilizzo. Questo è un sito molto utilizzato dai mappatori. Eh, i softwareisti si possono divertire nella finestra qua a sinistra eh, se imparano la sintassi delle query e eh, si possono fare ricerche molto sofisticate. Se no dal pulsante wizard possiamo chiedere, del, dopo esserci posizionati su una certa area geografica che ci interessa, possiamo chiedere, e ultimamente anche in italiano, eh, voglio tutte le pizzerie, i ristoranti, le panchine, le fontanelle, eh, qualunque cosa e, e lui c'è l'evidenzia, cliccandoci sopra abbiamo l'informazione di tutte le etichette associate a quell'elemento. Eh, Un'app, mappe personalizzate, un sito web che vi memorizza le mappe che fate, dove potete andare a Disegnare eh, a mano libera piuttosto che importare dei dati e farsi le mappe eh, adesso, non abbiamo il tempo di vedere qualche esempio. Eh, vi cito ancora Mapillary, Mapillary.com è, è un punto com, è un'azienda che ci fa business, è una con, eh, è una concorrenza allo Street View di Google eh, e quindi è un progetto collaborativo, chiede alla gente andate in giro con la mia app sui vostri smartphone, app, la app una volta avviata fa foto a raffica eh, e quindi tutte le linee verdi che vedete dal loro sito sono le strade che sono mappate. Qui ho fatto uno zoom specifico di quella zona, di una certa zona. Eh, loro ci fanno business eh, e noi perché dovremmo andare in giro? Sì, gli scriviamo e loro sono gentili, ci regalano il supporto dello smartphone per, per l'automobile piuttosto che per la bicicletta. Eh, però ai mappatori piace Mapillari perché ci dà il servizio Qui vedete la videata dell'editor citato prima, ID, ci, in cambio del fatto che arricchiamo il, il loro database di fotografie fatte dal livello del terreno, eh, loro ci consentono, ci hanno integrato ai nostri, dentro i nostri editor la possibilità di vedere rispetto alla foto satellitare e alla foto aerea di avere la foto dal livello del terreno, quindi dalla foto satellitare io ho disegnato queste case perché le vedevo, eh, dalla foto eh, a livello terreno di Mapillary posso capire che questo è un distributore, mandando avanti vedo man mano, eh, mi avvicino sempre di più, capisco che è un distributore, quindi la uso, la foto a livello terreno di Mapillary, per arricchire la mappa OpenStreetMap. Eh, vi cito ancora Osmand, tra le tante app su cellulare, penso, su smartphone, penso che sia la più diffusa. Eh, ha parecchie funzioni, io lo uso da anni come navigatore satellitare in automobile e registra le tracce GPX de, degli itinerari escursionistici ha parecchie funzioni e, questa è la mappa principale di OpenStreetMap eh, per cominciare a mappare basta registrarsi il pulsante in alto a destra accedi o registrati eh, si sceglie un nickname, una password e si dà la propria mail una volta registrati si scopre eh, si può accedere al proprio profilo eh, se si vuole questa è l'unica tabella del database che non è rilasciata per una questione di privacy la tabella degli utenti dove hanno la mia mail e la mia posizione geografica, quella non è ovviamente di dominio pubblico per la riservatezza, e comunque mi fa vedere i mappatori che ci sono vicino a me nella mia zona. Eh, C'è una messaggistica molto semplice, Rozza, eh, con la quale possiamo scambiarci informazioni entrare quindi in contatto tra mappatori eh, quando poi si ha bisogno di aiuto eh, in italia non so perché il forum non è molto usato si preferisce usare la mailing list questo è l'indirizzo dove ci si scrive eh, ma in realtà è, è come fosse un forum, ci si ritrova la mail sia del novizio che chiede come faccio a mappare A piuttosto che discussioni accanite su un tipo di mappatura o un'altra e per fortuna c'è un sito di terze parti per consultarlo da, in forma di forum in modo che uno prima di fare la sua domanda va a guardare nel forum se per caso non è già 20 volte che viene fatta quella domanda e si trova già la risposta da solo eh, la wiki è la bibbia di Osm dove abbiamo tutto wiki.openstreetmap.org eh, se andiamo su openstreetmap.community abbiamo l'elenco di tutti i canali social a disposizione che ci sono, eh, e quindi Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, eh, c'è di tutto, sia, sia Osmers, Biella Vercelli e eh, eh, Valli di Lanzo e eh, il nostro gruppo del Nord Piemonte il gruppo whatsapp fino ai canali di comunicazione più generali nazionali e internazionali eh, chiudo dandovi dei link utili eh, un, un piccolo libretto formato a 5 eh, eh, di introduzione a open street Map, la pagina principale della wiki italiana, eh, un po' di un, un paio di siti che puntano a diverse guide, e poi nel canale YouTube del de, de, di Hot ci sono dei, dei bei video sui vari progetti di Hot in giro per il mondo. E chiedo Francesca sì, eccomi. Allora, intanto grazie Marco. Eh, aggiungo anche, eh, lo, lo dico così in anticipo, che a breve eh, pubblicheremo anche noi di Wikimedia Italia, un, nella nostra pagina di cui ora vi, eh, vi copio il link in chat, dedicata alle risorse didattiche, eh, pubblicheremo una wikibussola. Eh, su OpenStreetMap con eh, alcune attività semplici guidate passo per passo quindi un'altra risorsa per informarsi allora per il momento vabbè, Giorgio ci chiedeva se sarà disponibile la presentazione gliel'ho confermato e Ferdinando eh, mi sembra che avesse alzato la mano non so se era per sbaglio o se voleva davvero fare una domanda Ferdinando, volevi fare una domanda? Sì, ok, non ti sentiamo ma ti leggo in chat. Ok. Allora, scusami Marco, adesso Ferdinando voleva fare una domanda ma non riesce ad attirare il microfono. Non so Ferdinando se vuoi scrivermela, se non è troppo lunga. <ride> Eh, vabbè, aspettiamo solo un secondo la, la domanda di Ferdinando. E... Posso? Eccolo. No, uh, Marco, quindi ti vorrei chiedere, uh, io avevo, avevo trovato, uh, vedendo la, diciamo le mappature effettuate nella mia zona, che era stato indicato uno stabilimento balneare e altre attività commerciali con un punto. Come funziona in questo caso le attività commerciali? Come si indicano? Con un punto oppure tracciando, mettendo il tracciato del, dell'attività commerciale. Perché avevo visto che sulla wiki diceva che lo stabilimento balneare andava tutto incluso tracciandolo, facendo diciamo il riquadrato con lo stabilimento e poi inserendo i dettagli. Um, allora, lo stabilimento baleare, eh, io abito in montagna, non ho pratica dello stabilimento balneare e, e quindi sì, posso immaginare che si possa fare come area. Allora, il punto è il modo più eh, semplice di individuare, se pensiamo ai primi anni, ai primi tempi di OpenStreetMap, quando la mappa era ancora vuota, cioè Italia, roma torino milano mettevi tre punti poi negli anni è arrivato tutto l'edificato e tutte le linee dei mezzi pubblici e quindi eh, il punto è giusto metterlo allora se c'è un negozio una pizzeria a pian terreno di un condominio è chiaro che non posso etichettare tutto eh, il rettangolo che mi disegna il perimetro del condominio come pizzeria o ristorante, quindi eh, mettiamo nelle grandi città c'è il condominio grande, ci sono tre negozi diversi nello stesso condominio, metteremo tre punti diversi. Eh, lo stabilimento: ma è la stessa ma, posizione? Eh, no, tutti affiancati e ravvicinati. Eh, okay. Mentre lo stabilimento balneare, beh, dello stabilimento balneare eh, posso mappare le cabine, posso mappare il chiosco, delle bevande, dei gelati, che sono elementi specifici. Eh, stare a mappare il confine virtuale della spiaggia riservata eh, a quello specifico stabilimento balneare mi sembra mi sembra ardito e adesso però mi ha incuriosito andrò di sicuro a controllare se qualcuno l'ha fatto perché e la wiki dice, di, dice di includere appunto tutto il perimetro dello stabilimento balneare dalla strada di accesso alla, spiag alla, alla spiaggia eh, e quindi definendo l'area che è stata data in locazione a quel gestore della esatto molto curioso eh, e quindi a quel punto puoi associare all'area eh, il, il nome del bagni Vattelapesca come nome dell'area dell eh, e però se mi chiedessi con quale tag eh, riconoscere l'area, onestamente devo andare dovrei andare a guardare sulla wiki eh, perché beh, non è che li conosco tutti abbiamo 60.000 tag e quindi eh, poi non, la mia memoria non è formidabile quindi anche cose che ho mappato devo sempre ricontrollare sulla wiki eh, tu intendevi eri andato a guardare la wiki di Overs sì Obers, sì, eri ma... andato a guardare avevo visto anche il nome del tag e l'ho messo però dato che ci avevamo già messo un punto lì e avevano anche tracciato la linea, però scrivendo genericamente edificio. Volevo capire un po' come funzionava questa cosa. Eh beh, quando si fa una mappatura più di dettaglio, si sta a cancellare l'informazione precedente che era costituita solo da un punto, eh, perché eh, appunto dal punto stai passando a definire l'intera okay. area, poi in realtà ci sarebbe il comando io uso solo l'editor geosm, l'editor id lo uso solo in corsi di introduzione a OpenStreetMap ho diverse cose da ridire sull'editor id che non mi sembra che abbia la funzionalità che ha invece JOSM eh, di ehm, preservare l'informazione storica e quindi quando andiamo a mappare qualcosa di meglio c'è un comando specifico per dire questo che ho appena disegnato, che sia un'area o una linea particolare, va a sostituire quell'altro oggetto. Eh, quindi invece di... è sempre brutto e triste cancellare dei dati altrui, non importa quanto fatti male o magari da neofiti. E quindi preservare la storia è una cosa a cui teniamo molto. Eh, e quindi Sarebbe giusto eh, per quel, eh, quei bagni, quel centro balneare lì, ehm, poter preservarne la storia, eh, che però sono quasi sicuro bisogna usare JOSM anziché ID per mappare. Okay. Okay, okay. eh, sì, direi che lo spazio per... Ehm, anzi, accendo anche io la camera ecco, eh, così mi vedete, eh, no direi che lo spazio per il webinar c'è, nel senso ovviamente per noi la speranza è eh, prima o poi di ritornare a fare degli eventi dal vivo, certo. speriamo, eh, purtroppo eh, pare che ancora per un po' eh, faremo webinar e quindi insomma pe pensiamoci. Ehm, non so se ci sono altre domande a me non ne sono arrivate altre però comunque appunto mh, come vi dicevo noi vi manderemo la registrazione integrale la presentazione di Marco e anche la mail di Marco così se poi vi viene in mente qualche dubbio in un secondo momento insomma potete contattare noi o, o Marco stesso che ringrazio per la presentazione di oggi ci ha dato veramente una panoramica ampia del mondo di osma che devo dire insomma anche, anche per me che lavoro in wikimedia italia è veramente un po un pozzo senza fine mi sembra di ehm, tutte le volte che mi sembra di aver imparato qualcosa poi c'è tantissima ci sono tantissime altre cose da scoprire che è, è assolutamente un bene e, sicuramente ehm, non finisce mai il vinto, non finisce eh. mai insomma e, dunque niente eh, ringrazio tutti voi per aver partecipato e mm, il nostro ciclo di webinar come vi dicevo prosegue